Salve, il numero di stasera è un'esibizione di alto valore culturale, di grazia femminile e di destrezza. Ecco a voi dallo stadio di Batte da Orbi la nonna e la misteriosa killer mascherata. Nessuna presa proibita. Adesso ti sistemo io, ranocchio. <ride> Spero che tu sia assicurato. Aiuta! <coughs> <coughs> Meglio ritirarti mm. e lasciare il mondo dello spettacolo. Mm. Ehi tu, che cosa hai fatto al mio ranocchio? Mm. Te lo faccio vedere io! <sussurra> <sussurra>